Zombie Apocalypse, buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti, come state? Nuovo video vlog, ovvero vlog mass, non so come chiamarlo, però va bene lo stesso. Eh, oggi voglio fare delle pulizie con voi, non lo dico ma, anzi non lo dovevo dire ma mai l'ho detto, quindi facciamo le pulizie di casa. Non so dove per mettervi perché il cavalletto stavolta non, lo, stavolta non lo uso il cavalletto, però almeno mi mm, accingo a sistemare prima il letto e poi e ovviamente mi accingo anche a eh, che ne so come dire a, non vedo niente aiuto? Sì, ci siamo capiti. Sì, Prendo è... e facciamo tutto col pasto nel selfie. Sempre se lo trovo perché qui. È un casino micidiale, eccolo qua, l'ho trovato, non, non lo vedevo, pensate un po' quanto sono strana io, questo è il basso di selfie, e niente, aspettate un attimo, che provo a, a che provo diciamo a, mm, come dire, non viene a mente a te, aperto, adesso vi sistemo un attimo, e eccoci qua, allora, vi ho messi sul bastone, anzi, ho incastrato per dire la verità al telefono e adesso eh, non lo so dove mettervi. Scusate sì, se sentite un po chiasso strano, però è la televisione e ci sono due pazze furiose in televisione che mm, non ne parliamo eh, stanno discutendo per cose che non ce n'è bisogno. Oddio, bene, siamo perdere, niente. Adesso io direi di. Eh, cominciare a pulire di casa e a resettare un po' tutta la casa non so manco io da dove incominciare andiamo bene l'ho fatto un po' alla carlo però vabbè i dettagli niente lo so il mio letto non è il massimo come l'ho fatto però poteva essere fatto meglio però non come vedete l'ho fatto così come potevo io non so se si capisce qualcosa si sì, vabbè niente niente allora dunque dunque cosa devo fare qui niente mettere a posto allora, metto a posto la tutto a posto e il rumore della spira della spira polvere quella per pulire i, come si chiama la stufa pellet quindi tutto a posto tutto nella normalità eh, mia mamma sta pulendo la stufa um, a Felix sì, per scaldare, appunto, per riscaldarci e ogni volta la pulire, ogni giorno. Quindi, vabbè, niente. Allora, oh, eh, ci vediamo dopo perché, per adesso, oggi Se non, non senti a mentre puliamo casa perché non, non sta bene, non sta proprio bene per niente. E vi farò sapere quando sarà meglio. Però, oggi non, non è il massimo, quindi. Ti a aggiornarvi come sta bene, sta benissimo, quindi prima pulisco la casa e poi faccio vedere. Quando la casa è tutta bella pulita, ok? A dopo dai. Allora, adesso devo lavare per terra perché, come ho detto, lì c'è il basso del della, okay, moccio, il moccio fileta oh, e già. devo lavare dove ho spazzato e adesso devo lavare per terra. Oh, allora, lo spazzato in sono, eh, è anche se sono quanti che fatto ha per ridurre la diciamo, eh, dipendenza eh, dai eh. classificatori perché senza certo, i diversificatori, noi in Italia con l'indipendenza energetica eh, di cui parlavate non riusciremo mai ad ottenerla per fare questi diversificatori ci vuole una volontà locale Adesso è, stato è, stato fatto. Posto, è un fatto un presidente con C'è uno che ancora inizia in da quel palo ed era un bambino e guarda tutto, per caso, per caso per in quel territorio, tutto, tutto, in quella che città, come costruiamo senza... senza... Ecco, un po' di luce, non è un modello genuino per andare avanti senza nella realizzazione della di questo di il E e regaliamo. E non potevate quando finiamo Ecco, non sul so, momento che fa funzionare io sono anche un'altra televisione di un, un di in spassate, spassate. prendendo in una considerazione sì, no. che il rischio Adesso, altrimenti fallimenti è quello di che trovate durante il Natale le è quello che è uscendo il no, gas di recente riconoscono il governo precedentemente che ha fatto un buon lavoro per questa eventuale prezzo al tetto del gas raggiunto anche grazie al lavoro fatto precedentemente c'è tanto da fare si sta facendo un rischio economica Il panorama che si la fare, E è? Non è? Non